Ecco, grazie a voi, grazie di questa esperienza che avete fatto alla discarica, Martucci. E io voglio fare una preghiera, l'ho detto il giorno di San Flaviano, solennemente, ho fatto una richiesta che non si riapra la discarica, ma purtroppo... Le autorità regionali sono sorde e siccome siamo nella diretta televisiva oggi chiedo ancora una volta che la discarica non si riapra avete sentito cosa ha detto la, la mamma? Calcinoma? Sapete bene no? cosa provo ha provocato questa discarica nella nostra città di Conversano e non solo, anche in altri comuni. Noi stiamo pagando le conseguenze dal punto di vista della salute. E allora lo so che il nostro grido non viene ascoltato perché hanno già deciso di riaprire. Ci stanno dicendo che devono fare i sondaggi, devono fare alcune cose, però hanno già deciso di riaprire. Sulle nostre teste non è giusto. Abbiamo già pagato abbastanza. Voi sapete da quanti anni questa discarica no? è attiva. Saranno circa 30 anni minimo dal 70 quindi pensate bene dal 70 siamo 50 anni 52 quindi tra l'altro voi sapete noi stiamo pagando delle multe perché la comunità europea ci ha detto voi le discariche non le dovete ancora usare noi paghiamo le multe, l'Europa ci fa pagare la multa perché noi abbiamo ancora le discariche. Quindi capite bene, e vogliamo elevare la nostra preghiera davvero al Signore e vogliamo anche far sentire la nostra voce. Eh? in tutte le circostanze noi lo diremo voi volete aprire da capo la discarica ma noi non siamo d'accordo non siamo d'accordo lo diciamo forte gridando chiedo scusa di questo sfogo ma questo mi tocca dire a causa della sordità che anche certe autorità che devono tutelarci non ci tutelano.